Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo momento ci troviamo sulla mia dashboard PSN ragazzi, per fare cosa alcuni di voi nuovi giustamente eh, non lo sapranno ma ho un mio gruppo psn che si chiama aiuto se mi aiuti un nome, un nome diciamo molto originale con questa con questo diciamo immagine profilo sai calmo sto giocando e in questo gruppo ragazzi come vedete qui diciamo nella descrizione del gruppo eh, le persone si scambiano il proprio dpsn o comunque si chiedono amicizia, o comunque postate che avete bisogno di aiuto per fare un qualcosa non so quello che volete e, e vi aiutate a vicenda ragazzi allora io ho disattivato le notifiche per questo gruppo perché c'era un periodo che mi arrivavano un botto di notifiche poi in genere mi arrivano sempre veramente un botto di notifiche e un botto di messaggi quindi non ve la prendete a male se magari non rispondo direttamente su questo gruppo però questo gruppo è stato creato appositamente per voi per eh, scambiarvi una mano per darvi una mano e per fare dei glitch per fare dei colpi quello che volete ragazzi questo gruppo è attivo da molto tempo ci sono persone che comunque eh, giocano fanno parti stanno lì e, e si aiutano quindi detto questo ragazzi iscrivetevi a questo gruppo l'iscrizione è libera aiutatevi tra di voi lasciate anche sotto i commenti sotto i commenti insomma chi vuole aiutare chi detto questo un saluto a tutti al prossimo video